Salve a tutti, in questo video tutorial eh, mostrerò come si possono scaricare delle immagini a 360 gradi eh, usando Google Maps. Innanzitutto bisogna scaricarsi su un'applicazione che si chiama Street View Download 360 e la si trova a questo indirizzo qua. Una volta che viene scaricata, e la si mette dove volete, io l'ho messa sul, sul desktop e ha questo aspetto qua, che io adesso vi mostro. Eccolo qua. La eh, abbassiamo un attimo e tor torniamo qua. Apriamo Google Maps, e eh, io voglio trovare un'immagine dell'isola di Pasqua, quindi scriverò il nome internazionale dell'isola di Pasqua, che è Rapa Noi. Ecco, a questo punto io voglio però trovare delle foto, quindi vado alla visione satellitare. Eccola qua e vediamo se riesco a trovare qualche immagine. Per trovare qualche immagine devo cliccare sul ehm, sull'omino giallo. L'omino giallo fa comparire dei piccoli cerchietti azzurri che corrispondono alle immagini, per esempio questa zona ho già dato un'occhiata, è veramente bellissima proviamo a cliccare qua e vediamo che cosa ci viene proposto mm. no, non mi piace perché io cercavo un'immagine senza persone senza persone. vediamo se ho più fortuna con la prossima riclicco sul giallo proviamo dunque Proviamo dunque magari questa qua. Vediamo. Ecco, questa mi sembra già un poco più interessante. Diciamo che mi piace questa immagine qua, benissimo. Allora a questo punto io devo copiarmi l'URL della immagine. Ecco, copio e torno alla mia pagina iniziale. E qui clicco su questo link. Attenzione perché questo link è la cosa più importante di tutte. Questo link mi apre una pagina web che ha un aspetto un poco strano. Incollerò il link che ho copiato eh, dalla foto che mi interessava in questo punto. Quindi con CTRL V... I copio e clicco su load ecco la foto che mi interessava eh, questo che vedete qua è l'identificativo dell'immagine quindi eh, cliccando qua lo copio dopodiché apro la mia app e eh, metto l'identificativo dell'immagine in questo punto qui sopra invece metterò e il percorso della cartella dove voglio salvare l'immagine qui posso scegliere si dovrebbe aprire una casella di dialogo ecco la metto nel desktop e do un nome eh, quello che voglio insomma RAPANUI 2 facciamo 3 Ecco fatto, a questo punto controllo la risoluzione voluta, che è questa qua, penso che sia anche l'unica perché le altre non sono attive, e clicco su Download. Ecco che mi sta facendo il download sul desktop. Ci vuole un pochino, ma non tanto. E qua sotto mi dovrebbe comparire anche una anteprima. Eccola qua l'anteprima e questa è l'immagine che io troverò anche sul mio desktop. Vediamola qua, eccola qua. Come vedete ho ottenuto la mia immagine. Grazie per l'attenzione e alla prossima!